A me su questo tema, come dice il titolo, verso il prossimo piano regionale di prevenzione, sono qua invitati e presenti tre diciamo, categorie di persone. Allora, i eh, coordinatori locali dei, dei piani locali di prevenzione, eh, i referenti per il programma 1 scuola e... Eh, perché nel corso della giornata faremo un raffondo specifico su questo, su questo intervento. Il mio intervento sarà abbastanza breve essenzialmente per ricordarci e riassumerci tutti quanti dove siamo e perché stiamo lavorando su questo. È prevista un'azione specifica di monitoraggio e contrasto delle disuguaglianze all'interno del programma 10 del programma di DOC con l'obiettivo di attuare il tempo di audit sul programma del piano, un obiettivo abbastanza generale. Nel 2018 si è concluso il CCM 2014, 12 aprile del 2018 a Milano c'è stato l'evento conclusivo, dove sono stati presentati i risultati di due lavori fatti qua in Piemonte, uno proprio riguardante la scuola e che verrà ampiamente ripreso oggi. Un altro riguardante la politica urbana a Torino, vedremo poi in seguito di riraccontarci anche tutta questa parte, non oggi comunque. È stata fatta una giornata di formazione, il 6 novembre del 2018 alcuni di voi erano presenti, diretto essenzialmente ai coordinatori dei piani locali di prevenzione. È stato sistematicamente aggiornato il sito disuguaglianzedisalute.it, tra l'altro inviate anche quattro newsletter. Non vi preoccupate delle slide, non solo manganze, non ve le manderemo, ma saranno sono disponibili già da oggi pomeriggio perché probabilmente alcune slide serviranno anche per il lavoro di gruppo del pomeriggio. Eh, su Google Drive, quindi aprendo poi il computer lo potete vedere direttamente. Sul sito disuguaglianza e di salute ci sono tutti i risultati, tra l'altro, del CCM 2014. Eh, L'anno scorso, durante questa giornata, avevamo fatto un questionario con l'obiettivo di valutare l'interesse a partecipare a un percorso di EA su specifici temi del PRP e questi sono i risultati, innanzitutto tutte le asole ritenevano utili applicare i principi dell'EA ai interventi di promozione della salute sono stati proposti alcuni progetti in cui le persone presenti erano coinvolte per i quali essi ritenevano che fosse essere interessante occuparsi di equità, li elenco prevenzione serena, quindi in generale di in screening insomma progetti con la scuola, promozione dell'attività fisica Cancelling perfumo e alcol, welfare territoriale, questi i risultati del, del costanato. Che cosa è stato programmato nel 2019 innanzitutto? Vabbè, innanzitutto la partecipazione alle iniziative nazionali, alcuni di noi eravamo 4-5, hanno partecipato a queste due giorni organizzate dall'Istituto Superiore di Sanità a Roma il 6 7 maggio. Eh, nell'ambito di un progetto CCM, cioè un'azione centrale, di supporto al piano nazionale e ai piani regionali di prevenzione proprio sui temi dell'equità. C'erano tutte le regioni e è iniziato anche un confronto tra le varie regioni. Eh, L'altro obiettivo era realizzare una giornata di informazione dedicata ai referenti locali di specifici programmi siamo qua oggi, è proprio esattamente quello che stiamo facendo. Eh, Un'altra delle, delle attività che avevamo previsto è quella, era quella di avviare un gruppo di lavoro misto, ASL, DORS, insegnanti, per creare strumenti per la formazione e accrescere le capacità di lettura e interpretazione dei bisogni della scuola, e forse su questo siamo ancora un pelo indietro, nel senso che il gruppo non si ancora... Eh, costituito, eh, sicuramente, però, abbiamo già programmato di presentare, quantomeno alla rete SCE a gennaio, più nell'incontro previsto a gennaio, le cose che stiamo facendo, che ci diremo oggi e anche le conclusioni di oggi. Quindi, per avviare questo gruppo, eh, sta proseguendo la comunità di pratica avviata a Torino. Eh, appunto, illustreremo questi risultati, probabilmente non ce la faremo entro quest'anno, ma insomma attività sta proseguendo realizzare un neo screening del tumore del colon questo almeno la fase iniziale di valutazione eh, è in corso e i primi risultati saranno presentati ai referenti dello screening innanzitutto il 10 dicembre prossimo, e intanto prosegue l'aggiornamento del sito disuguaglianza di salute.it, quindi tutte queste erano le azioni programmate nel corso del TRP 2019, vi ricordo solo quelli che sono gli indicatori previsti dalla programmazione, un indicatore sentinella che è quello del, dello screening del colon, eh, la realizzazione di corsi di formazione sulla scuola, siamo qua oggi, sviluppo e implementazione del sito vi ho detto che lo stiamo facendo a livello locale non sono previsti degli standard essenzialmente la partecipazione agli eventi formativi organizzati e siamo quantomeno qua oggi quindi insomma diciamo ci siamo rispetto alle cose che avevamo deciso di fare quali sono gli obiettivi di oggi eh, Innanzitutto illustrare le analisi di equità utili per provare a riorientare i programmi e le azioni del PRT riguardanti il settore scuola. Eh, in particolare con il lavoro del, del pomeriggio proveremo a capire rispetto ai contesti organizzativi locali cosa c'è, cosa manca per applicare l'equità e come possiamo organizzarci, quindi delineando strumenti e possibili azioni di contrasto alle disuguaglianze da applicare nel prossimo PRP, è chiaro che qua siamo alla fine del 2019, quindi alla fine di questo PRP ed è proprio qua che io lascio in realtà la parola a Monica perché a livello nazionale l'attenzione alla diseguaglianza è particolarmente importante, quindi volevamo darvi la... Almeno un aggiornamento su quello che è il panorama verso il quale ci muoviamo, perché chiaramente noi stiamo finendo una programmazione, ma dobbiamo con il lavoro che facciamo oggi già proiettarci verso la prossima, e questo anche il senso.